tutto bene ah, sono nuovamente in viaggio e verso Bologna e come sempre non potrei non essere in ritardo ebbene sì perché prendo la macchina senza benzina già io che parto un pochettino sempre eh, di corsa eh, eccomi qua e alla fine mi sono dovuta ancora fare la benzina e ho un appuntamento tra un quarto d'ora ma devo ancora fare almeno 20 minuti Va bene, buona la prima che si dice con persone con cui non ho mai collaborato se non una volta, quindi già il mio biglietto da visita della Ritariataria è il massimo, non è il massimo anzi. Vedere un po' come fuori va bene. Giornata oserei dire eh, un pochettino uggiosa, eh, sì, decisamente. Eh, speriamo che almeno Bologna insomma, faccia un pochettino più più caldo, almeno quello. Va bene, dai, per adesso vi auguro una buona giornata e continuiamo il nostro racconto. Ciao! Siamo arrivati a Bologna, un hotel bellissimo, bellissimo, è un gym, è un 4 stelle superior e ma mai di lusso, dopo se riesco vi faccio qualche foto e c'è pure la piscina, insomma la camera, ognuna di noi ha una propria camera, quindi venite con me che vi faccio vedere il viaggio. Allora intanto l'ingresso, come potete vedere ho già sistemato un po' di cose, questo è il mio pranzo, aiuto è caduto, ok? Il mio pranzo, sì, poi bagno ci sono io ok quindi la doccia ecco eh, ci sono anche belli prodottini a me piacciono i prodottini allora in realtà io sono venuta via vestita così con un, anche una, un giubbotto di pelle mi hanno detto che in realtà dovrò eh, mettere felpa e maglietta quindi mm, la mia domanda è mm, Va bene, quello che mi ero portato mi sa che non lo metterò. Tra l'altro, che cosa mi ero portata? Mentre sbirciamo nel borsone, ecco, esatto, state lì, che così potete vedere tutto quello che c'è nel borsone, ok? Allora, intanto abbiamo il borsone, cioè abbiamo un ponge perché per la sera se fa fresco il poncho ci vuole i beauty che devo mettere in bagno poi le ciabatte che mi servono Anzi, eh sì perché poi quando farò la doccia mi serviranno le ciabattine le scarpe che non metterò a questo punto perché essendo in jeans e t-shirt dovrò mettere le, gli anfibi quindi queste le lasciamo qua non servono e avevo preso un libro tanto per leggere. Che mettiamo sul e avevo preso, guardate, la gonnellina è bella eh la gonnellina gonnellina e la sua giacchetta. Eh. ma lasciamo qua, tiriamo fuori il pigiamino. Andrà a mettersi stasera e che dire? Niente, questa roba non la uso. Pazienza vorrà dire che la userò un'altra volta. Guardate, però, che bello questo specchio! Ah no, eh sì, perché mi vedete riflesso nello specchio giusto, quindi non vedete la cornice. Guardate che bella cornice! che okay. vi faccio vedere il resto. Quello che vi dicevo è da fuori. Questo è il retro dell'hotel. Guardate, sono a Bologna tra l'altro, cioè non so se avete idea. Adesso devo mangiare qualcosina, poi mi preparo e poi andremo a fare questo lavoro. Eh. Speriamo in bene, ragazzi, speriamo in bene perché sinceramente eh, non avendomi lavorato con loro è eh, un po' di pura, cioè, però ce la faremo. Insomma questo è un po' in primis quello che potete vedere. Baci.